Ah, Gianni Girotto non è solo un ex senatore del Movimento 5 Stelle che è stato anche presidente della Commissione Industria, adesso è il coordinatore del Comitato della Transizione Ecologica, è un vulcano perché vi assicuro che stare a questa sedia e guardarlo... Come dire, suggerisce già un resoconto giornalistico anche della capacità insomma, di quest'uomo di fare contemporaneamente più cose insomma, stare al computer, ascoltare ma soprattutto anche accompagnare con la mimica diciamo, anche alcuni passaggi della relazione di Oronchi allora io avevo pensato di fargli alcune domande ma insomma, ho cambiato completamente la mia scaletta perché allora, mi ha colpito innanzitutto il fatto che nel momento in cui giustamente Doronchi parlava di comunità energetiche è stato colpito nel vivo perché noi sappiamo che insomma, se c'è una persona nel sistema politico che si è impegnato insomma, in tempi non sospetti ha continuato e lo sta ancora facendo nonostante insomma, non sia stato e questo è un peccato rieletto come, come la gallone all'interno del Parlamento perché io penso che le persone competenti siano sempre un patrimonio da proteggere, spesso invece come dire, finiscono vittime di logiche che non sono meritocratiche e non vanno appunto a valorizzare, insomma, l'expertise. Le comunità energetiche è un po' insomma, il figlioccio, si può dire, no? di Gianni Girotto, però come ricordava giustamente Doronchi, abbiamo fatto molto, manca quel passaggio diciamo, dal, dal lato del Ministero della Transizione Ecologica, adesso Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che in effetti consentirebbe di sfruttare anche qui un potenziale enorme, perché le esperienze, le abbiamo raccontate anche sul Sole 24 Ore, sono tantissime, tutte molto belle, tutte con grandi vantaggi laddove sono state implementate, però c'è sempre a un certo punto questo soffitto di cristallo che blocca la possibilità per un pezzo come dire, sempre più ampio di paese di potersi esprimere. Allora, come visto che vogliamo mantenere questo carattere diciamo, pratico, come, come usciamo, insomma, come riusciamo a far come dire, esprimere questo potenziale, visto che poi lei, insomma, queste comunità spesso le ha inaugurate, le ha seguite, le ha supportate mentre stava in Parlamento ma lo fa ancora adesso, insomma, con altre vesti insomma, si sta cercando appunto di farle, di farle sviluppare ancora di più Buongiorno, grazie a tutti, grazie a Vito, grazie a Edo che naturalmente ha dato il via a tantissime cose e le cose da fare sono tante, io le avevo anche pubblicate sui social nell'ultima settimana in campagna elettorale c'è un file mio, diciamo Personale non è proprio non, è, non rappresenta totalmente non è stato elaborato dall'intero movimento ma la stragrande maggioranza sì perché in questo file inizia, inizia con la mozione che è stata approvata eh, qualche mese fa eh, quindi nella scorsa legislatura e quindi quella sicuramente rappresenta il Movimento 5 Stelle ma direi che anche tutto il resto eh, verrebbe tranquillamente mh, approvato dal Movimento intanto ringrazio la Gallone perché mi ha eh, fatto tirare un piccolo sospiro di sollievo, mi ero fissato tra, tra le cose ultime di emergenza i rifiuti inerti. Infatti, io vedevo questo scambio ammiccante: ho detto o nasce o sta nascendo una storia d'amore sotto i miei occhi, oppure eh, come eh, dire, un'inedita alleanza Forza Italia-5 Stelle che non siamo riusciti a fare in Parlamento, ma insomma, riusciamo a farla sul palco degli stati della Green Economy perché chiaramente. Se confermato le, eh, le criticità, se confermate, chiaramente non è che posso eh, mettere in questo momento la mano sul fuoco, però la filiera dei, dei rifiuti edili che sono quantitativamente i, i principali in Italia ha detto attenzione che qua blocchiamo la filiera del riciclo de, de, de, dei rifiuti edili, non riusciamo a fare nemmeno le, le norme, le, gli obiettivi di PNRR. Io avevo avvisato subito Cingolani perché eravamo ancora eh, infine, infine, nel, nel passaggio Diciamo, è, è la prima cosa che ho scritto a Pichetto, ho scritto congratulazioni, però per cortesia ehm, attenzione a questa cosa che è molto, che è molto importante. Eh, metto anche un'altra emergenza recentissima, poi vado alle cose purtroppamente eh, annuali, eh, l'altra emergenza è quella delle bioplastiche, eh, il regolamento che si sta scrivendo in Europa, che tratta le plastiche biodegradabili le tratta peggio delle plastiche non biodegradabili cosa che chiaramente ogni commento è superfluo tra l'altro la produzione di bioplastiche di cui casualmente in Italia siamo leader viene tassata come energivora mentre i prodotti similari che arrivano dalla Cina non sono tassati come energivori e chiaramente questa è un'altra cosa e mi rimanda, e qua veniamo alle tantissime cose eh, operative, perché io non vorrei ribadire sempre le stesse cose, che, qui siamo. però l'elenco eh, era molto lungo, Girotto, eh, e sia sulle cose più importanti. Eh, infatti, infatti, Faccio la, un po' la, la maestra, diciamo quella che richiama gli alunni. Allora. Vado, vado per punti telegrafici, d'altronde ho fatto un file di punti telegrafici, e, al di là de, dell'ulteriore emergenza, fine mercato tutelato che utenti e imprese stanno dicendo attenzione perché se finisce il mercato tutelato, noi come 5 Stelle abbiamo sempre detto il mercato tutelato per noi è una ricchezza da salvaguardare perché ha sempre tenuto più basso il prezzo medio eh, dell'energia. Eh, al di là delle misure finanziarie che finalmente l'Unione Europea Sta dicendo che vanno fatte come per esempio la, la, il passaggio a un altro indice rispetto al TTF. Eh, quindi, o si trovano regole per, per cammierare le, le speculazioni o si, o si passa a un altro indice, al di là di, di, della riforma del mercato elettrico, che è una cosa da fare. Quindi, eventualmente qui guardo GBZ che è, è Zorzoli, che è, è la voce storica eh, del mercato elettrico quindi capire se vogliamo separare la produzione rinnovabile da quella fossile, capire come fare al di là dello sviluppo dei PPA che vanno, che vanno assolutamente fatti c'è il grande discorso europeo, un recovery fund sull'energia vanno, vanno messi soldi, cash piuttosto che, che fondi di garanzia eh, sappiamo tutti, stiamo bruciando soldi, stiamo bruciando decine di miliardi di euro e ricordiamoci che un miliardo di euro un gigawatt, decine di miliardi di euro, decine di gigawatt. Ricordo a tutti che abbiamo 60 gigawatt di, di termoelettrico installato, e già noi li abbiamo messi. 40, 50, 60, 70 adesso fate voi la cifra esatta che sono letteralmente bruciati non, non, non creano infrastrutture non creano efficienza non, non creano nulla, né produzione né efficienza attenzione, efficienza cessione crediti super bonus io sono molto addolorato nel non sentire più parlare dell'altrettanto enorme problema del, del, del blocco della cessione crediti super bonus purtroppo uno tsunami scavalcato da uno tsunami ancora più grande che quello delle bollette. Ma non è che è sparito lo tsunami della cessione del super bonus. Quindi mi dispiace che il nuovo governo per il momento non l'abbia messo tra le priorità, priorità, priorità, priorità. Perché quella è efficienza, quella è una misura strutturale. Come minimo dimezziamo il fabbisogno degli edifici su cui si interviene perché per fare il, due passaggio, il passaggio di due classi che è obbligatorio per avere il bonus, tu mediamente mi dimezzi ma molto spesso vai oltre il dimezzamento del fabbisogno noi abbiamo depositato una proposta di legge per arrivare fino al 2030 con, chiamiamolo super bonus, chiamiamolo come vogliamo, abbiamo, abbiamo già depositato questa proposta di legge comunità energetiche, e eh, vabbè, io sono tre anni che ne parlo, che, che, che, che vi devo dire Eh le dobbiamo fare siamo indietro come conoscenza io ricordo a tutti voi perché girando per, da due anni e mezzo per l'Italia attenzio, ricordo attenzione non possono fare la fine del super bonus non possono perché è una direttiva europea io quando parlo di super bonus vedo sempre tanta diffidenza, tanta sfiducia tanto sconforto eh, ma poi verranno tassate eh, ma poi verranno distrutte attenzione non possono fare la fine del super bonus perché sono una direttiva europea e come tutte le direttive europee, la legge italiana non le può massacrare, non le può. Per cui siamo molto più blindati, estremamente più, più blindati. Tassazione extra profitti delle fossili, non tassazione al 100% degli extra profitti delle rinnovabili. Ma com'è possibile che le rinnovabili vengano tassate al 100% degli extra profitti e le fossili al 25%? Ma com'è possibile? È, è Il solito rovesciamento della, della realtà Carbon tax europea, carbon tax europea, carbon tax europea. Abbiamo questa proposta di Cibam, a mio avviso, proposta è anche operativa ma è, al di là di venire a mio avviso è altamente ancora insufficiente, sia quantitativamente che qualitativamente. Riforma dei certificati bianchi. Mobilità sostenibile e poi le regole tecniche del mercato elettrico, i famosi, famosi servizi ancillari, guardo ancora una volta Zorzoli, eh, i servizi ancillari che sono ancora monopolio delle fossili perché mancano le regole tecniche per gli aggregatori, per la demand response, per tutti i servizi ancillari. Ora anticipo un pensiero che ci sarà su tanti di voi, perché non avete fatto queste misure quando eravate al governo? È eh, Bella domanda, eh, non eravamo la maggioranza della maggioranza, non, non potevamo fare tutto sempre quello che volevamo, in un governo sei con altri soggetti e devi mediare, devi mediare, devi mediare, chiaro è una magrissima consolazione, noi adesso da opposizione continueremo, continueremo a, a spingere su questo. Sull'economia digitale, sui rifiuti, e quindi recupero di materia prima, recupero energetico, l'ho già detto con, con le due emergenze, quindi mi, mi fermo qua, chiaramente è un'altra un filiera assolutamente da supportare. Recupero, recupero di materie prime, recu recupero dei rifiuti, attenzione che le terre rare non sono così rare, ne abbiamo anche in Italia, eh. non abbiamo la filiera, ma ne abbiamo anche in Italia sì. eh, quindi anche quello dovrebbe essere un altro oggetto di politica industriale grazie grazie Girotto mentre parlava leggevo insomma, un comunicato fatto uscire proprio pochi minuti fa dal ministro Gilberto Pichetto perché forse non so se insomma tutti siete a conoscenza, è scomparso eh, nella notte l'amministratore, l'ex amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono e il rapidissimissimo, perché non voglio insomma, trattenere come dire, la platea che con pazienza sta ascoltando. Quindi vi chiedo di essere molto sintetici. Però riparto da lei, perché lei citava tra le, le misure guardando all'Europa. Uh, parlava di recovery fund per l'energia, però sappiamo che anche su questo c'è una certa divisione, nel senso non tutti sono d'accordo su quale sia lo strumento. Oggi c'era un'intervista del commissario per il mercato unico Thierry Breton sul Sole 24 Ore, insomma ci sono diversi strumenti. Allora nei, o, negli otto minuti che ci rimangono da dividere anche con le sue, le sue colleghe qui sul palco, mi dice se, quante chance ha? come dire, questo recovery fund di risultare poi la soluzione, visto che... Va superata la regola dell'unanimità. Non è possibile in Europa decidere le cose all'unanimità. come si fa? Non, non ce la fai neanche, non dico in famiglia, non ce la fai su un condominio, beh, chi ha esperienza di condominio sa che l'unanimità è, è un'utopia. Ma eh, cioè, l'Unione Europea è un soggetto democratico, come qualsiasi soggetto democratico si va a maggioranza. E quindi, questa è la, è la regola principale, non puoi avere i veti peggio dell'ONU, dove ci sono quanti sono quattro nazioni, cinque nazioni, non mi ricordo più, che hanno diritto di veto, di voto, un altro, un altro, di veto, un'altra cosa insentibile, insensata, illogica, assolutamente eh, privilegistica. Eh, L'Unione Europea deve fare questo passaggio, non, non, non, non si può decidere all'unanimità, si deve decidere a, a maggioranza. Poi è chiaro, non nascondiamoci dietro, dietro una foglia di fico, stiamo lottando con dei, contro dei sistemi di potere, contro delle potenze finanziarie che sono enormi e qui mi richiamo ancora una volta, spendo l'ultimo gettone che ho, mi richiamo ancora una volta al mondo finanziario, al okay. mondo delle banche. L'Unione Europea finalmente qualche anno fa ha sdoganato il concetto di finanza sostenibile, guardate che è un bel passaggio, eh, perché... L'Unione Europea che parla di finanza sostenibile è tanta roba, però naturalmente adesso deve, deve essere messa a terra. E io mi rivolgo a, qui dentro sicuramente ci sono tanti imprenditori, e dico fate la vostra parte perché potete anche scegliere istituti che fanno finanza etica. Ora io non dico che sia semplice, automatico, facile, in Italia ce n'è una sola, dico perché c'è una legge che dal 2016 stabilisce... Eh, I criteri per cui in Italia un istituto finanziario si possa definire di finanza etica. Ci sono sette criteri da rispettare in questo momento vengono rispettati solo da un istituto finanziario. Ma guardate che voi avete grossa voce in capitolo, perché tanto lo sapete benissimo, le banche usano i soldi vostri. Non è che le banche creano denaro. Però serve consapevolezza, a Girotto, no? serve sì. come dire, quella formazione che viene evocata nella relazione di, di, di Edo Ronchi, perché spesso le imprese non sono sufficientemente a conoscenza degli strumenti, delle opportunità che ci sono, insomma questo è un tema, dire, sul, le, poi voglio anche le, pungolare. Le imprese sono mediamente, purtroppamente, molto poco preparate sul fronte finanziario, molto poco preparate e, e i fatti degli ultimi anni purtroppo lo dimostrano, è una delle tante... Mancanza di un livello culturale medio piuttosto mm, non, non adeguato e questo lo, lo paghiamo carissimamente perché sapete perfettamente che le banche stanno finanziando pesantissimamente le fossili, le fossili che già ricevono sussidi pubblici per 19 miliardi di dollari al giorno e non mi sono sbagliato non ho detto miliardi ed erano milioni e non ho detto giorno al posto di anno guardate che le fossili a livello globale non mi credete, andate sul sito del Fondo Monetario Internazionale. 19 miliardi di euro al giorno sono i sussidi tra diretti e indiretti alle fonti fossili. Una cosa che non si può sentire è che stiamo pagando l'ira di Dio, petrolio e gas, e queste ancora ricevono, ma da molti anni, negli ultimi tre anni, sono saliti i sussidi alle fossili e sono calati i sussidi alle rinnovabili. Ecco. Bisogna Quindi... ripensare anche questo. Sì. A Alessandra Gallone, mancano ancora pochi allora. minuti...